Allora, io riprenderei l'esempio che c'era sulle slide no, del, dell'errore di battitura eh, come pretesto per capire come potremmo fare ad aiutarci a scovare gli errori quando non saremo così fortunati da vederlo a occhio controllando il codice. Quindi qui ho ricopiato il codice che c'è nelle slide, verifico che effettivamente... Scusate, non ho tolto un commento qua. Verifico che effettivamente mi stampa 5.5 non taxable e cerco di capire perché. Ok? Vabbè, ragionamento che abbiamo fatto prima vale. Eh, mi posso far aiutare da PyCharm nel trovare l'errore. Ad esempio... Uh, passando in una, una esecuzione passo passo del programma stesso. Normalmente quando faccio run il programma parte e arriva fino in fondo, se non trovo un errore faccio che deve fare. Io però posso attivare il programma in una modalità di debugging, cioè di correzione degli errori, in cui posso andare avanti una riga alla volta e vedere i valori delle variabili dopo ogni singola istruzione come facevamo con Python Tutor in cui vedevamo un passo alla volta le variabili che comparivano, scomparivano, eccetera però per un programmino di questo genere io potrei fare copia e incolla dentro Python Tutor e vederlo, se avessi un programma più lungo no, perché quell'interfaccia è troppo scomoda e lo posso fare però anche dentro PyCharm usando cosa? usando una funzione che non è run ma debug del mio programma se io attivo il programma, faccio partire il programma non in modalità run, ma in modalità debug, in realtà qua non fa niente, nel senso che fa esattamente la stessa cosa. Per attivare il debugger devo inserire un punto di arresto. Allora, cosa succede? Io dico al programma, senti, bloccati a questo punto. No, magari bloccati a questo punto. semplicemente cliccando qua sul margine del, dell'editor. Quando io metto questi punti di blocco che si chiamano breakpoint, in modalità run non fanno niente questi breakpoint, quindi se no vengono ignorati. In modalità debug fanno fermare l'esecuzione del programma, sospendere l'esecuzione del programma. Il programma va in pausa e finché è in pausa io potrò ispezionare cosa sta facendo. Quindi io adesso ho messo un breakpoint sulla prima istruzione e faccio debug tasto destro qua debug. Adesso il programma è partito, mi si è aperta una sezione debug sotto e mi sta facendo vedere in blu che c'è una riga che sta per eseguire. Quindi mi evidenzia in blu l'istruzione che sta per eseguire. Il programma è fermo prima di fare questa istruzione qua. E io posso con queste freccioline qua sotto andare avanti di un passo alla volta. Oppure col tasto F8 che mi suggerisce qua. Quindi io posso eseguire questa istruzione, il programma va avanti di un'istruzione e si ferma a quella dopo. E in questa sezione, adesso non so se questa si ingrandisca col mouse, credo di no, quindi è un po' piccolino, visto qua, proiettato, non si riesce a fare più grande. Mi fa comparire le variabili. Qui ho creato una variabile tax rate e qua sotto mi fa vedere che questa variabile vale 5. Vale, punta a un valore intero che è 5. Quindi qui in questo pannello vedrò le variabili che il mio programma via via sta creando. Tra l'altro mi aggiunge anche questo finto commento qua, tax rate uguale 5, questo qua l'ha scritto lui, l'ha aggiunto lui nel codice. Ok posso espandere e vedere cosa fa, e poi posso andare avanti l'istruzione successiva, fa la print, e se io voglio vedere il risultato della print qui nella linguetta debugger mi fa vedere le variabili, nella linguetta console mi fa vedere l'output del programma, poi posso andare avanti ancora di un passo, e qua probabilmente mi posso accorgere dell'errore perché vedo crearsi una nuova variabile diversa da quella precedente se nella mia testa avevo una variabile sola che stavo modificando e ne vedo comparire una seconda, mm. mi accorgo di cosa c'è che non va. Quindi, quando abbiamo un programma che non fa quello che pensiamo che debba fare, un modo per aiutarci a capire cosa sta realmente facendo è di entrargli dentro la pancia e vedere cosa, cosa fa passo passo. Quindi questa print ovviamente stamperà... Il valore, se vado a vedere nella console, 5 nuovamente, perché è quello di prima, e poi se provo ad andare avanti vedo che questa volta il tax rate ha modificato sotto forma di stringa la prima variabile e non la seconda, quella float che in realtà non è mai stata usata. Adesso questo è un programma molto semplice, però il meccanismo di debugging è sempre lo stesso. La, il, diciamo così, le due operazioni di base sono settare un breakpoint e attivare il programma in modalità debug. A quel punto poi abbiamo le varie funzioni, per ora abbiamo visto solamente quello di andare avanti alla riga successiva, poi magari più avanti vedremo le altre quando vedremo programmi più complessi. Però è uno strumento da non dimenticare, nel senso che ci aiuta a capire cosa sta succedendo se io fossi sicuro che queste istruzioni sono già giuste quindi non voglio andare passo passo in una parte di programma che è già giusta metto un breakpoint qua e quando parto in debug le prime istruzioni le fa a velocità completa e si ferma direttamente qua prima dell'istruzione che per me è in dubbio ecco e voglio andare a verificare se ricordiamoci solo che se voglio interrompere il programma prima devo stoppare il debug col tasto rosso da qui oppure da qua è uguale e anche qua questo, il tastino debug c'è sia qua nel menu fate vedere il menu perché questo menu c'è sia nella versione community che nella versione education mentre invece il tastino c'è solamente non c'è nella versione education direttamente qua in alto ma se no si può usare se avete questa versione sono assolutamente equivalenti si trovano solo in un posto diverso e quindi ricordatevi che il debugger qua sta ancora girando quindi se lo volete fermare col tasto rosso stoppate il programma lo interrompete ok um. allora le variabili abbiamo visto che possono contenere valori di tipo diverso intero, reale, stringa ma dobbiamo fare attenzione a, a non mescolare questi valori ad esempio se io Facessi questa istruzione, tax rate più 5, dove però tax taxrate era una stringa, otterrei un errore. Un errore, vediamolo pure nella console. Se io provassi a fare eh, tax uguale ABC. Tra l'altro nella console in Python mi fa la stessa interfaccia del debugger a destra mi fa vedere le variabili che sto definendo. Finora avevamo fatto solamente del print qua dentro quindi non avevamo creato nulla adesso che ho creato una variabile me la sta facendo vedere. Se io provassi a fare print di tax più 3 mi dà un errore perché mi dice guarda che non posso essenzialmente aggiungere a una stringa o un intero quindi questa istruzione qua tax più 3 potrebbe essere un'istruzione valida se tax in quel momento contiene un valore intero o reale e invece crea un errore se tax in quel momento contiene un valore stringa quindi dobbiamo sempre sapere in ogni momento per evitare di scrivere codice sbagliato che cosa contengono le nostre variabili. È un motivo in più per dire: cerchiamo di non fare pasticci. Se una variabile che contiene dei numeri, facciamo in modo che contenga sempre dei numeri, così so che la posso usare nei calcoli. Se contiene delle stringhe di testo, eh, facciamo in modo che funzioni come stringhe di testo. Tra l'altro, la cosa è curiosa perché io potrei usare il più con una stringa di testo e un'altra stringa di testo e in questo caso funziona l'operatore di più può funzionare per sommare dei numeri oppure per concatenare delle stringhe vedete che la tax conteneva abc tax più un'altra stringa che contiene tre punti esclamativi mi dà un'ulteriore stringa che è data dalla, dalla concatenazione, dall'unione consecutiva delle due stringhe lo vedo meglio se, lo, se creo una variabile ho fatto una somma di una variabile che contiene un valore stringa più un altro valore stringa ottengo una stringa che in questo caso vediamo che contiene questo valore un'unica stringa che è l'unione delle due quindi se il segno aritmetico di somma ha significati diversi a seconda dei valori che vengono presentati, dei valori che assumono le variabili in quel momento. Ok? Quindi, per nostra sanità mentale, cerchiamo, nonostante Python, non, al Python non interessi il tipo di valore a cui punta una variabile, cerchiamo di essere coerenti noi stessi, essenzialmente. Um, ok. Vediamo a flash un po' di sintassi, se io voglio rappresentare dei numeri, noi abbiamo visto che si possono scrivere normalmente i in numeri interi, i numeri reali si possono scrivere usando il punto decimale, chiaramente, si possono anche scrivere in notazione scientifica, un po' come quella che viene sulla calcolata scientifica, ad esempio 1 e 6 sta per 1 per 10 alla sesta, cioè un milione ed è un numero reale questo è 2,96 per 10 alla meno 2 tutta questa stringa è un numero solo non ci devono essere spazi in mezzo non è 2,96 spazio E no, quello sarebbe un errore di sintassi um, la E può essere maiuscola o minuscola è uguale, a piacere io la preferisco minuscola perché si vede meglio stacca meglio però è un dettaglio. Altre cose non sono permesse, quindi sono questi formati dei dati numerici. Sulle variabili, dicevamo già prima, i nomi delle variabili devono, questa è la regola formale, i nomi delle variabili devono iniziare con una lettera o con il carattere sottolineato, l'underscore. Il primo carattere di una variabile, il nome di una variabile deve essere per forza una lettera. Tutti i caratteri seguenti possono essere lettere, maiuscole o lettere minuscole, o numeri, o underscore. Quindi posso comporre nomi di variabili usando solamente questi simboli. È permesso in Python usare lettere accentate nei nomi delle variabili. In tanti altri linguaggi non si può. Mm. Vedremo più avanti, quando vedremo la codifica di caratteri, che le lettere accentate sono codificate in un modo un pochino più complicato, ma a Python non interessa. Quindi se volete chiamare... Io prima ho usato nel programma di prima delle lattine ho scritto capacità senza accento un po' per abitudine normalmente si tendono a usare solamente le lettere che ci sono sulla tastiera però avrei benissimo potuto usare anche la capacità con la accentata ovviamente è una variabile diversa no? è un nome diverso e, e sarebbe stato perfettamente lecito Ok? quindi si possono usare tutte le lettere comprese quelle accentate se i nomi di variabili sono lunghi per convenzione si, si tende a usare appunto il carattere di sottolineatura per eh, separare, per rendere più leggibili, più facili da leggere, in gergo si chiama snake case, sembra un po' un serpente, è una parola scritta così. Eh, altri linguaggi ma in Python non, è, non sono suggeriti, eh, invece si può usare il cosiddetto camel case, quindi sembra un cammello con la gobba, per indicare dove, dove si finisce una parola e inizia quella successiva, metti la lettera iniziale sulla seconda parola, sulla terza parola, eccetera. Eh, il libro di testo usa la convenzione Camel Case, ma in realtà diciamo, tutte le guide di stile di Python suggeriscono di usare lo Snake Case, quindi a volte troverete un po' uno e un po' l'altro. Ehm, vabbè, qui ci sono alcuni esempi. Chiaro che ci sono i requisiti sui nomi delle variabili sono soddisfatti tranquillamente da variabili fatti da una lettera sola però la, la legge con cui creare le variabili non ci dice eh, che devono anche avere un significato devono anche avere un senso no? x da sola può, può voler dire troppe cose quindi non è un buon nome di variabile um, Vabbè, questo è quello che avevamo già detto prima questo avevamo detto sulle costanti che per convenzione si scrivono tutti in maiuscolo, mentre invece i valori i variabili per convenzione si scrivono. Convenzione significa semplicemente che ci mettiamo d'accordo così, ma l'interprete Python non potrebbe fregare di meno. Così come l'interprete Python non può fregare di meno se, ci, se mettiamo tanti commenti oppure pochi nel programma, ma i commenti servono a noi. No? Come dice la citazione che ci nell'angolino, la documentazione e i commenti sono una lettera d'amore che scrivi al te stesso del futuro. Cioè quando riprenderai in mano quel codice, lo hai qualche possibilità in più di capirlo, piuttosto che non prendere in mano una cosa di cui ci metti un'ora per riuscire a capire cosa avevi fatto la settimana prima. Um, ok, dal punto di vista, finora abbiamo parlato di espressioni senza mai definirle. Eh, le espressioni sono modi di combinare insieme dei valori usando opportuni operatori opportune operazioni e qui non c'è molto da, da inventare nel senso che in Python ci sono tutte le quattro operazioni fondamentali dell'aritmetica funzionano sia su numeri interi che su numeri reali chiaramente quando faccio una divisione il risultato sarà sempre un numero reale eh, anche se gli operandi sono interi perché lui non può sapere se il risultato sarà, avrà una parte frazionaria oppure no, e poi c'è l'allevamento potenza che si indica con due asterischi. Okay? E ovviamente, per scrivere espressioni più complesse si usano le parentesi, sempre solo parentesi tonde, annidate, ne potete aprire e chiudere quante ne volete, purché ovviamente siano ehm, diciamo, ben bilanciate. Se io faccio somme o operazioni aritmetiche tra numeri di tipi diversi, come vedevamo prima. Cioè un intero o un reale, il risultato sarà comunque promosso, convertito a un numero reale, perché è quello più capiente che è in grado di contenere il risultato. Uh, non posso invece mescolare tra di loro numeri e stringhe. Faccio fare operazioni tra stringhe e operazioni tra numeri, ma i due mondi non si parlano se non con qualche funzione particolare. Ecco, noi ci, ci sono alcuni diciamo, casi particolari. Uh, la, una è la divisione. Allora io eh, quando faccio la divisione, ho detto un attimo fa, quando faccio la divisione tra due numeri interi il risultato è un numero reale, Vabbè, allora, qui lo fa vedere 7 diviso 4 fa 1,75, ma anche 4 diviso 2 fa 2.0, qui ho usato una caratteristica della console che se scrivo un'espressione automaticamente fa print di quel valore lì, quindi non so ogni volta scrivere print vale solamente dentro la console, ovviamente. Quindi 4 diviso 2 dà un risultato che lui è intero, ma l'operatore di divisione, poiché non lo sa quando fa il calcolo che il risultato viene intero, ti dà comunque un valore, vedete che lui lo scrive 2.0, quindi è un numero reale il cui valore è 2.0. A volte però vorremmo la parte intera di una divisione. Allora in Python c'è un operatore diverso, che si indica col doppio tipo di, del doppio slash della divisione, che mi, dà solamente, mi, dà, mi fa la divisione in campo intero, quindi mi dà solamente la parte intera del risultato. Quindi se io facessi 4 doppio slash 2, mi dà 2, e vedete che la differenza è 2.0 numero reale, 2 è un numero intero. La divisione intera mi dà sempre un risultato intero, quindi se facessi 10 diviso 3, mi dà 3, non 3,33, ovviamente, è quello che gli ho chiesto. Quindi se mi serve un risultato intero, posso usarlo, posso usare questo simbolo di divisione strano, altrimenti il risultato sarà sempre reale. E cosa manca quando faccio una divisione intera? Eh, quando faccio una divisione tra numeri interi ho un quoziente, imparavamo le elementari, e un resto e il resto come lo tiro fuori? è con un altro simbolo di divisione hanno usato il simbolo di percentuale che somiglia un po' alla divisione perché c'è la sbarra dentro e calcola il resto quindi se io faccio 4 resto 2 mi darà come risultato 0 il resto della divisione di 4 per 2 è 0 se faccio 10 resto 3 mi darà come valore 1, no? il resto della divisione è di 10 per 3, 10 diviso 3 fa 3 col resto di 1. Quindi fare operazioni sui numeri interi, ci sono questi, funzionano ovviamente solo sui numeri interi questi operatori, sui numeri reali non avrebbero molto senso. In realtà funzionano, ma dà un risultato che non ci serve. Ad esempio, qui fa un esempietto di un programmino che dice se io ho un valore espresso in centesimi voglio separare gli euro dai centesimi. Quindi 1000 che sono penny e dollari, va bene, è la stessa cosa. Se ho 1729 centesimi, voglio separare 17 euro e 29 centesimi. Allora, il 17 cos'è? È la parte intera della divisione per cento e i centesimi sono il resto della divisione per cento. Quindi Può essere usato, anche lì, quando facciamo i conti su quantità temporali, no? Io ho 20 minuti più 40 minuti più 70 minuti, da un valore in minuti, poi devo separarlo in ore, minuti e secondi, allora prenderò la divisione per 60 e il resto della divisione per 60. No? Se ho bisogno di fare calcoli di questo genere, tornano utili questi tipi di divisione particolare. Ehm... Um, Vabbè, qui ci sono i casi particolari. Che... Oltre alle funzioni, diciamo così, agli operatori aritmetici, che sono i simboli che troviamo sulla tastiera, ovviamente ci sono tante altre operazioni che possiamo voler fare, voler, fare, voler calcolare. E non ci sono abbastanza simboli sulla tastiera per dire seno, coseno, radice quadrata, elevamento all'esponenziale, eccetera, eccetera. Allora, per far questo, si usano delle funzioni. Allora, cosa è una funzione? L'abbiamo già accennato in passant prima dicendo print è una funzione. C'è cioè una cosa che tu scrivi il nome e tra parentesi metti gli argomenti. Ok. Va una funzione, richiama del codice presente in libreria e ti può dare un risultato. Nel caso della print il risultato è che ti fa comparire qualcosa a video. Però esistono anche funzioni matematiche che ti danno un risultato numerico. No? Adesso parliamo di espressioni Andiamo un po' a vedere come fare a calcolare una radice quadrata, ad esempio, no? oppure una funzione trigonometrica. Um, le funzioni, quindi, normalmente possono, oltre che stampare a video come fa la print, ma è un print è un caso particolare, le funzioni normalmente vengono chiamate per restituire un valore. Si chiama y uguale f di x. x è l'argomento, f è la funzione, y è il valore di ritorno. Y, noi diremo, è la variabile nella quale vado a memorizzare il valore restituito dalla funzione. Quindi, un esempio di funzione è il valore assoluto, che ha un argomento, in questo caso gli ho passato un numero intero, e restituisce un valore. Cosa vuol dire che restituisce un valore? Che quando Python elabora questa funzione, quando prima avevamo scritto 3 più 5. Lui prende il 3, prende il 5, fa la somma e il risultato è, 5 fa 8, usava l'8 come valore risultante. La stessa cosa succede quando chiamiamo una funzione matematica. Lui prende gli argomenti della funzione, attiva la funzione dicendo, senti, tu funzione abs, prendi questo valore, meno 1,7,3, e dammi il tuo risultato. Abs, secondo, visto che lei fa il valore assoluto, lo situerà come risultato 173 e allora Python praticamente sostituirà mentalmente al posto della chiamata di questa funzione il valore risultante dalla funzione stessa che è sempre un numero quindi di nuovo non siamo nel dominio delle funzioni matematiche sono macchinette che prendono un numero, ci fanno delle cose e mi danno un altro numero e questo altro numero verrà usato nell'espressione per essere magari sommato da altri o chissà cosa ci faccio e poi alla fine ha segnato una variabile. Quindi normalmente il valore restituito da una funzione normalmente lo, potro, lo posso salvare in una variabile. Cioè creo una nuova variabile che punterà un valore nuovo e questo valore è il valore che è creato dalla funzione abs sulla base del valore degli argomenti che gli ho passato. Tutti i numeri sono. posso salvare una variabile, posso stamparlo direttamente, è un numero. A questo punto quando scriviamo abs di meno 173 è come se scrivessimo 173. Lui lo calcola il valore e lo sostituisce. Quindi ci sono delle funzioni predefinite, il valore assoluto è una, round è arrotondamento all'intero più vicino, quindi se gli do un numero reale mi restituisce un numero arrotondato, quindi se io facessi round di 3,14 mi dice 3, me lo dà come intero, ha scritto 3, non 3.0 per farmi capire che è un intero, eh, se io volessi invece una cifra decimale potrei di, usare la funzione rand dicendo dammi una cifra decimale, allora in questo caso mi restituisce un numero reale con una cifra decimale sola c'è la funzione max e min che possono avere più, da due a più argomenti e mi istituiscono il valore rispettivamente massimo o minimo degli argomenti, del valore degli argomenti che ricevono ma queste sono solo le primissime funzioni nella libreria standard ce ne sono veramente migliaia no? stavo per dire centinaia ma non basta eh, abbiamo già visto che la libreria standard contiene già tutta una serie di funzioni noi a, a, lavoreremo con alcune funzioni che sono predefinite, come print, abs, le abbiamo semplicemente scritte e usate. E le funzioni predefinite in Python sono queste. Tante, tante non ci interessano, altre le useremo, però sono fisse. Queste funzioni le possiamo usare sempre. Però ad esempio qua vedete che non, non ci sono funzioni trigonometriche, se no coseno tangente non ne hanno messe come funzioni predefinite. E dove le hanno messe? Le hanno messe nella libreria standard. Il problema qual è? Che se tu hai mille funzioni, duemila funzioni disponibili, diventa anche complicato per l'utente sapere quale usare come si chiamano, dovrebbe conoscerle tutte. Allora, i progettisti di Python cosa hanno fatto? Hanno detto, ti do una manciata di funzioni che possono essere utili sempre e quelle sono già disponibili direttamente nel linguaggio poi tutte le altre migliaia di funzioni te le metto in moduli modulini separati per cui se hai bisogno di fare i calcoli che ne so, con i numeri complessi magari non ti interessa fare i calcoli con le matrici oppure non ti interessa fare che ne so, operazioni di grafica allora ci sono tanti moduli ciascuno dei quali contiene varie decine o centinaia di funzioni legate a, quella, a una certa funzionalità particolare allora, tutte queste funzioni fanno parte della libreria standard, quindi sono già installate sul vostro computer, ma non le potete usare direttamente. Dovete prima dire all'interprete Python, voglio usare le funzioni di quel modulo. E si fa con l'istruzione di importazione. Se io voglio usare la la, il calcolo della parentesi quadrata, una funzione che si chiama SQRT, che sta nel modulo che si chiama Math. Quindi io come prima riga del programma, tra le prime righe del programma, dirò dal modulo math importami la funzione sqrt, square root. E a quel punto dentro il mio programma potrò usare la funzione radice quadrata. Se io provassi, proviamolo pure sulla console, a scrivere adesso sqrt di 5, mi dà errore, perché sqrt non è un nome che conosca ma se io dico che quel nome è una funzione che è nel modulo mat, nel modulo mat, mat from mat, import, SQRT, quindi rendimi accessibile il nome della funzione SQRT che è definito dentro il modulo matematico, allora se scrivo SQRT5, adesso lo riconosce. Ovviamente se voglio fare il seno non lo riconosce, Dovrò importare anche la funzione seno. Tutte le funzioni che mi servono, chiaramente che non siano tra queste qua predefinite, devono essere importate dall'opportuno modulo in cui sono definite. Ad esempio nel metodo, nel modulo math sono definite queste funzioni qua. Ad esempio tra le altre eh, ce ne sono molte. Eh, se vogliamo sapere quali sono, basta andare, dov'è il browser? Basta andare sul sito python.org entrare nella documentazione, eccetera, qua, Python Docs, library reference, e ehm, trovare dove è il modulo, qui c'è l'elenco dei moduli che definiscono funzioni, uno di questi è il modulo math, e qui c'è l'elenco di tutte le funzioni del mod... del... che sono disponibili nel modulo math di Python. Va giù, pagine, pagine, pagine, tutte quelle che ci interessano. Poi se volete fare i calcoli con i numeri complessi, c'è un modulo cmath che sta per complex math che ti permette di definire e fare i calcoli con i numeri complessi. E così via. Eh? Qui nella slide ne ho riportate alcune, quelle che le più magari frequenti, le più semplici, quelle no? di più uso più frequente, posso usare una qualunque di queste funzioni, ci sono, sono predefinite, devo solo ricordarmi di importarle. Ma Pagciano sa già, Pagciano sa già perché se io provo a usare, eh, qua, se volessi provare a fare C uguale SQRT di B, ad esempio. Ovviamente questa funzione viene evidenziata come nome non conosciuto. Lui mi dà un suggerimento, quando vado sopra il messaggio d'errore, importa questo nome, mi dice, guarda, c'è una funzione che si chiama SQRT. Nel modulo MAT, nel modulo CMAT, nel modulo NumPy, nel modulo eccetera eccetera. Quale vuoi? Beh, voglio questa di MAT. Allora lui mi aggiunge automaticamente questa linea di import. Il fatto che ci siano le funzioni divise in moduli è proprio perché magari moduli diversi ridefiniscono lo stesso nome. Non puoi impedirlo. Domani tu puoi creare un modulo e puoi metterci il nome delle funzioni a caso senza sapere che anche lui ha creato un altro modulo e ha chiamato le funzioni nello stesso modo che magari fanno una cosa completamente diversa. Quindi c'è questa separazione dei nomi all'interno dei moduli per non avere conflitti. Quindi la sintassi normale è from nome del modulo importa, lista, elenco delle funzioni che voglio. Poi ci sono i pigri che dicono ma no, tutte. Da questo modulo importami tutte le funzioni. Per carità, è una forma di pigrizia però c'è il rischio che se io importo due moduli e in questi due moduli casualmente c'è una funzione che si chiama nello stesso modo non so poi quale sto usando. Oppure c'è l'altro metodo che a me piace di più è semplicemente di dire importa il modulo. Import math è diverso da importa tutto dal modulo. Importa solo il nome del modulo. E in questo modo io posso accedere a tutte le funzioni del modulo qualificando il nome. Cioè non scriverò più sqrt e basta ma scriverò mat.sqrt. è una vostra preferenza, Python funziona lo stesso. Quindi potete scrivere così, from mat import sqrt e poi usare sqrt normalmente, oppure semplicemente import mat, se io commento la riga sopra, e se, se scrivo import mat ovviamente sqrt torna a dare errore, ma la posso qualificare in questo modo. A me pare più esplicito cosa sto facendo in questo modo, perché anche chi legge il codice, magari a lungo, molte righe, non, anche senza leggere l'import che sta davanti, vedo eh, che cosa sto facendo sotto. Vedo quale funzione sto usando e da dove lo sto prendendo. Però è assolutamente equivalente. Okay? Eh, per le funzioni matematiche in realtà c'è poca ambiguità, quindi eh, il problema non, non si pone più di tanto. Ok? Però ricordiamoci che quando vogliamo usare una funzione al di là di quelle predefinite dobbiamo ricordarci di importare il modulo in cui sono definite. Da qualche parte, ma non qua, avevo l'elenco dei, dei moduli della funzione delle, delle, della libreria standard è su questa pagina qua. Come vedete ogni riga di questo è un modulo che fa certe cose. Okay, noi ne useremo due o tre di moduli al massimo in tutto il corso, però eh, lì potete trovare cose per, vari, per le vostre varie esigenze. Eh, e poi c'è tutto un mondo al di là dei moduli della libreria standard, perché tutti questi moduli qua che vediamo, sono comunque 2 o e ciascuno dei quali contiene altre centinaia di funzioni, fanno comunque sempre parte della libreria standard. E se non mi basta ciò che c'è nella libreria standard, non c'è problema, io posso aggiungere dei moduli, importare dei moduli che trovo su internet. No? Eh, tipicamente questi moduli sono in un catalogo che si chiama PyPy, nome deficiente. Eh, che lui dice contiene qualcosa come 400.000 progetti, cioè moduli, e qua posso essenzialmente trovare di tutto, qui ci fa vedere l'esempio di alcuni di questi no, moduli. ad esempio nel, nella libreria standard non c'è nulla per fare dei grafici, però c'è un uh, modulo molto famoso che si chiama Matplotlib, che fa dei grafici. Infatti su questo eh, è disponibile, su questo catalogo è disponibile online questo modulo. E come faccio ad aggiungere il mio progetto? In modo molto semplice. No, nella funzione adesso non lo facciamo, vi faccio solo vedere dove si va, anche perché in realtà a noi non servirà quasi mai. Nelle impostazioni del progetto... Eh, ho una finestra che mi fa vedere quali librerie sono inserite in questo progetto e se io faccio più per aggiungerla mi fa ricercare la sterminata libreria di PyPy e posso aggiungere il modulo che voglio e lui se lo scarica lo aggiunge al mio progetto e posso usare le funzioni. Quindi c'è un'estrema facilità ad usare funzioni e moduli definiti altrove e ce ne sono veramente per tutti i gusti, quindi questa è la, una delle forze dell'estendibilità di Python ok, noi ci fermiamo per ora sulle funzioni, sulle funzioni più semplici ma una volta che uno è il il linguaggio non è facile andare a usare funzioni che sono definite altrove torniamo un attimo all'aritmetica eh, abbiamo visto che io posso fare operazioni tra numeri, reali e interi e se il risultato sia reale o intero lo decide lui sulla base dell'operazione che ho fatto ma se io invece volessi forzare un valore a essere intero o forzare un valore a essere reale Cosa posso fare? Beh, tra le funzioni predefinite c'è la funzione int che prende il suo argomento e cerca di convertirlo in intero e la funzione float che prende il suo argomento e cerca di convertirlo in numero reale. Quindi se io faccio int di 5, sempre 5 sarà se faccio int di 5,28 prende un numero reale lo converte in intero ovviamente convertendo un numero in intero perdo la frase frazionaria ebbè, quello ti ho chiesto int di 5,99 farà sempre 5 no? è diverso da quello che abbiamo visto prima round che arrotonda al più vicino, quindi in questo caso arrotonderebbe a 6. Ma int fa di più, nel senso che se a int passo una stringa che è fatta come un numero, prende questa stringa, la analizza e mi restituisce il numero corrispondente. Quindi int converte da float a intero, ma prova anche a convertire da stringa intero. Dico prova perché se non c'è scritto 34 ma c'è scritto 3t4, eh, lui dice no caro, c'è cioè, un, un contenuto literal, testuale, che non è valido per un numero intero in base a 10. Però ci prova. L'altra cosa, il contrario invece lo fa la funzione float, in cui se gli passo un numero intero, ne so, 0, mi restituisce un numero reale corrispondente, ma la stessa cosa la fa anche sulle, sulle, sulle stringhe. 3,14 come stringa me la converte in numero reale. Quindi a volte, e lo vedremo quando faremo l'input da tastiera, quando leggiamo dei dati da tastiera ci arrivano sempre sotto forma di stringhe. Se sono dati numerici devo però convertirli in intero, sperando che in realtà il dato sia scritto correttamente, perché se qualcuno anziché 3.14 avessi scritto 3,14 ovviamente non è una rappresentazione corretta per il numero reale eh, pazienza, è un errore mm. ma dove i numeri sono corretti queste due funzioni int e float ci permettono di passare facilmente da, da un tipo all'altro ricordandoci che ove l'argomento è una stringa deve essere scritta correttamente il contenuto della stringa ove l'argomento sia un float se chiamo la funzione int Perdo precisione. Tra l'altro eh, abbiamo visto che per convertire un float in un int posso usare int e mi butta via la parte decimale, posso usare round e mi trova l'intero più vicino, posso in realtà usare tutta una serie di altre funzioncine che sono riassunte qua, a seconda del modo in cui voglio arrotondare. Che sui numeri positivi l'unica differenza è sempre arrotondare verso lo zero oppure al più vicino, però le cose si complicano se pensiamo anche ai numeri negativi. Perché ad esempio la parte intera di meno 1,5, sapete che è meno 2. Okay? La funzione in parte intera della matematica dice quello, è il più grande intero che sia minore di, minore o uguale al numero dato. E quindi la parte intera di meno 1,5, se non mi licenziano, fa, ecco, non fa, 2, matematicamente dovrebbe farlo. Allora facciamo attenzione a queste funzioni che si comportano in modo particolare, la funzione int tronca la parte frazionaria, se volessi la vera parte intera matematica devo usare la funzione floor, no? Che mi dà... Uh, mat, importiamo mat, mat.floor floor è il pavimento, no? Cioè il, numero, il sotto mi dà la vera parte intera matematica. Se vado a leggere la documentazione mi dice che la funzione int, dove è andata, tronca verso lo zero. Quindi... Sia, sia, e quindi non è la funzione int matematica. Quindi facciamo, per, perché ci sono 4 o 5 funzioni per fare la stessa cosa? Perché hanno, hanno delle sfumature diverse e dobbiamo fare attenzione se è importante di usare quella corretta. E poi c'è l'altra cosa antipatica, è che i numeri reali non sono veramente numeri reali. Perché i numeri reali hanno il brutto vizio di essere infiniti e il computer ha il brutto vizio di non essere capace a fare le cose infinite. E quindi tutte le operazioni con i numeri che noi chiamiamo reali in realtà sono, avvengono con approssimazioni dei numeri stessi. Qui c'è un esempio che dice tu prendi 4,35, lo moltiplichi per 100 e vedi quanto viene. Noi vediamo un po' cosa fa, se funziona anche così nella console. 4,35 per 100 non fa 435, cioè, quasi. Fa 434, tanta roba. Ma io ho preso due numeri, cioè non è che ho fatto pi greco elevato a e, ho preso due numeri tranquilli. 435 ha cioè due cifre decimali, moltiplico per cento, cosa sto dicendo? Eh, Sposta la virgola di due posti. ottengo un risultato che non è preciso, non è mai esatto. Quindi ogni volta che abbiamo dei numeri reali dobbiamo sempre metterci nell'ordine di idee che il risultato non è esatto. Questo perché? Perché la codifica binaria dei numeri frazionari ragiona in base 2 e non in base 10. E quindi un numero che sembra finito, 4,35, ci sembra finito a due cifre decimali, in realtà in base 2 è periodico, è un numero periodico. Cioè noi siamo abituati che un terzo in base 10 non lo puoi rappresentare, perché 0.333 periodico è eh. la base 10 mm, non, ha, non ha, un terzo non possiede una rappresentazione, una rappresentazione finita in base 10. Ecco, un decimo, 0.1, non possiede una rappresentazione finita in base 2, è periodico. Vado a faremo un po' di numeri, e lo vedremo. Quindi, per il modo in cui sono rappresentati i numeri nel, dentro, dentro nel calcolatore tutti i numeri frazionari sono necessariamente approssimati anche se in decimale sembrano numeri esatti e a volte per certe operazioni l'esito di questa approssimazione si vede no? se io moltiplicassi anziché per 100 probabilmente so, per 10 cosa farebbe? non si vede in realtà non è non è 43,5, sarà probabilmente 43 anche qui, 4,999, ma c'è la precisione in più e lui la prossima quando, nel momento in cui lo stampa. Allora, ci preoccupa questo? Beh, chi di voi si preoccupa per una parte su 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, per una parte su 10 alla meno 14, o dovrebbe fare matematica, o ha dei problemi. Eh, è, è lo stesso numero, dai. Tranne quando vogliamo fare i pignoli. Se noi facessimo a un certo punto un confronto, se questo risultato, 4,35%, è uguale a 435%, Fatemi solo anticipare il segno di uguaglianza. E la risposta sarà, matematicamente dovrebbe essere sì, informaticamente è no. Nel flowchart che abbiamo fatto sulla video lezione, a un certo punto c'era un controllo, il discriminante delta è uguale a zero. A me quell'uguale quando l'ho scritto mi ha dato un problema perché stavo confrontando il risultato di un calcolo fatto con numeri reali con una costante secca, se è 0 o non è 0, che matematicamente fila perfettamente, informaticamente no, perché sappiamo che qualunque operazione fatta tra numeri reali ha insita una approssimazione. Quindi quando la settimana prossima faremo i confronti facciamo attenzione non, a non confrontare mai dei numeri reali per uguaglianza o diversità, mai uguale o diverso, diamo per scontato che è sbagliato, ok? non si fa, infatti nella libreria math esiste una funzione apposta che si chiama isClose, cioè è vicino. Allora, eh, questi due numeri non sono uguali, ma sono abbastanza vicini. Se io chiedo alla libreria matematica dimmi se is close Matt, is close 4,35% con 435 lui mi dirà sì non sono identici ma sono molto vicini tra di loro. Dove vicino, cosa vuol dire vicino? Non fatevi sentire i matematici, per loro non esiste, ma, ehm, no, ce l'abbiamo più avanti questa, si può ehm, impostare con, dei, con delle opzioni. Adesso andiamo a vedere, abbiamo aperta la pagina delle librerie matematica, andiamo a vedere cosa mi dice sulla funzione isclose. La funzione isclose ritorna vero se i valori di a e b sono abbastanza vicini l'uno all'altro, oppure mi dice che è falso. E lo verifica sulla base di una eh, tolleranza assoluta e una tolleranza relativa, e poi mi fa vedere le formulette che mi spiegano qual è il criterio. Quindi lui normalmente lavora su una tolleranza di... non te lo dice qua, quant'è quella... No, la default tolerance è 10, 10 alla meno 9. Quindi lui considera uguali due numeri che differiscano per meno di 10 alla meno 9. Una parte su un miliardo. Se sono più vicini di una parte su un miliardo, vabbè, li consideriamo uguali. I nostri erano simili su una, per una parte su 10 alla meno 14, e quindi sono un milione di miliardi, sono 10 alla meno 6 per 10 alla meno 9, no, 100.000 miliardi, scusa, non sono un milione, è sicuramente molto più piccolo e quindi lo considera vicini, abbastanza vicini. Se non ci va bene questo tipo di tolleranza ci sono altri due parametri di questa funzione, che poi impareremo a come usare, eh, che ci permettono di specificare qual è la tolleranza che vogliamo noi, che per noi è importante in questo contesto specifico. Se sto costruendo un acceleratore di particelle per il CERN ho bisogno di una precisione maggiore che non sto facendo un pezzo di legno per l'IKEA. Ecco. Quindi, a parte questa accortezza che i numeri reali non sono mai reali, ma sono buone approssimazioni, e quindi dobbiamo fare attenzione: per il resto, qualunque eh, espressione numerica con le funzioni del modulo math la possiamo calcolare. Cioè, dico numerica perché non è simbolica, cioè non posso calcolare espressioni, polinomi, radici, eccetera. Ma se ho dei numeri, ho un conto da fare lo posso fare, infatti le chiamiamo espressioni, non equazioni, non ti risolve niente Python, è una calcolatrice evoluta. Ovviamente se noi usiamo la sintassi corretta, quindi qui c'è un esempio cretino di uno che ha, si è dimenticato una parentesi, oppure l'ha messa nel posto sbagliato, vedete che c'è aperta, chiusa, poi c'è una chiusa qua di che cosa, e poi c'è un'altra aperta che poi non viene chiusa di là, ma questo è, diciamo così, credo che... Sono errori tra l'altro tra quelli sintattici, quindi facilissimi da, da, da vedere, da, da accorgersi, perché vengono segnalati direttamente dal, dall'IDE. Um, L'altro suggerimento che c'è qua, sempre relativo alla leggibilità, se io scrivo un'espressione, gli spazi non costano niente, come i nomi delle variabili. Quindi diamo aria in modo che l'espressione sia facile da scrivere. Um, Io andrei ancora avanti un, su un altro argomento, questo esercizio lo riprendiamo magari a parte, ma anche perché in realtà sul laboratorio ce n'è un altro, solo per darvi degli strumenti per fare gli esercizi in, in, in laboratorio, ma in realtà sono veramente poche cose sulle stringhe a livello in cui le facciamo adesso. Quindi abbiamo visto un po' di cose sul, sui numeri, espressioni e aritmetica sui numeri. Invece l'altro tipo di date abbiamo un po' trascurato, l'abbiamo solo usato per, nelle print, no? che sono le stringhe. Ecco, come funzionano queste stringhe? Abbiamo visto, una stringa non è altro che una sequenza di caratteri, una sequenza di simboli, racchiuso tra virgolette, singole o doppie, a nostro piacere. Queste stringhe possono essere tranquillamente memorizzate in una variabile e poi riusate quando ci servono. Cosa ci posso fare con le stringhe? Qual è l'aritmetica delle stringhe? È molto più povera perché non posso fare divisioni tra stringhe o altro. Posso fare concatenazioni, quindi usare il più tra due stringhe e mi darà una terza stringa che è data dalla prima da tutti i caratteri della prima stringa seguiti da tutti i caratteri della seconda stringa. Ovviamente questa operazione di più è associativa, quindi posso dire nome spazio cognome. E quindi sto concatenando tre stringhe, una che contiene il nome, una costante che contiene solamente uno spazio, attenzione che qui c'è scritto virgolette, spazio, virgolette, che è diverso da virgolette, virgolette senza spazio in mezzo. Questa è una stringa che contiene un carattere. Virgolette, virgolette senza niente in mezzo è una stringa che contiene zero caratteri, che esiste è un po' corta, invisibile chiaramente. Ma anche lo spazio è invisibile, ma occupa spazio, come dice il suo nome. Quindi qui abbiamo concatenato tre stringhe, di cui una è una stringa di un carattere trasparente, che è lo spazio. Eh, lo possiamo vedere semplicemente, se io faccio nome, metto il mio, cognome, metto di nuovo il mio. Se io scrivessi nome più cognome, ovviamente non li scrivi appiccicati. Se scrivessi nome più aperte e chiuse virgolette più cognome, me li mette sempre appiccicati. Perché ho concatenato tre stringhe, la prima è il mio nome, la seconda ha zero caratteri e la terza è il mio cognome. Se voglio separarli ci devo mettere qua in mezzo uno spazio. In questo caso me lo stampa con un carattere spazio in mezzo. Quindi è diverso avere questo che si chiama stringa vuota da una stringa normale che contiene uno spazio. Quando si vedono a volte si confondono un po', però quando li scriviamo, lo spazio lì ce lo mettiamo o non ce lo mettiamo, lo vediamo, non ci possiamo andare sopra per verificare se c'è. e quindi un'operazione che posso fare sulle stringhe ad esempio è chiedere quanti caratteri contiene, contengono no? eh, e per questo c'è una funzione predefinita che si chiama len quindi io posso avere la lunghezza di nome che è 6 caratteri la lunghezza della stringa vuota che è Zero caratteri. La lunghezza della stringa che contiene uno spazio che è un carattere. È un po' strano, no? Fare delle, delle applicare delle funzioni a una, a una stringa, ma non, non ci deve stupire. Così come applicavo il valore assoluto a un numero, applico una funzione a una stringa e in questo caso mi istituisce un numero la sua lunghezza. Per lui sono tutte variabili e ogni funzione sa che cosa farci. Ovviamente la funzione len non credo che di poter applicare a un numero se provassi a applicare len a un numero intero mi dice senti caro cioè, l'oggetto di tipo int l'int che mi hai dato non ha len non posso fare len quindi però in alcuni casi ci sono dei casi in cui eh, operazioni diverse come quella di somma funzionano in un modo sui numeri interi in un modo diverso sui numeri reali i numeri interi sono sempre esatte, sui numeri reali mi danno un risultato che può essere approssimato, sulle stringhe mi danno una concatenazione. Quindi in realtà sono tre operazioni diverse che condividono lo stesso simbolo, il più. Capita in alcuni casi, il più, il per, eccetera, che hanno significato diverso a seconda dei tipi di dati su cui lavorano. Vabbè, facciamo solo attenzione. Okay? Ad esempio citavo appunto il segno di moltiplicazione in cui posso moltiplicare una stringa per un numero e questo crea una ripetizione no? se io fossi megalomane potrei moltiplicare il mio nome per 10 no? e mi viene un poster pieno del mio nome cioè restituisce una stringa che contiene la concatenazione della stringa di partenza con se stessa il tal numero di volte. E può essere utile per fare le cornicette, i disegnini, eccetera, stampati. C'è anche per simmetria con la funzione int e la funzione float che convertivano una stringa in intero, una stringa in reale, c'è anche la funzione str che invece converte i numeri in string quindi se noi abbiamo str di 17 riceve come argomento un numero intero e restituisce come risultato una stringa e quindi a questo punto se io facessi str di 17 per 5 mi scriverebbe 5 volte 1,7 che è molto diverso da fare ad esempio questo Perché in questo caso fare 17 per 5, che è un numero, la moltiplicazione tra numeri, e il risultato viene convertito in string, che è 85. Quindi queste sono espressioni semplicissime. Quello che sto cercando di dire è che quando scrivo un'espressione più complessa devo sempre, es sempre essermi chiaro che cosa sto facendo ad ogni passaggio, che dati sto prendendo e che cosa esce fuori quando faccio la moltiplicazione, quando chiamo una funzione come valore, perché poi questo è il valore che verrà usato nel passaggio successivo se mi confondo, se non è chiaro conviene magari spezzare l'espressione in più sotto passaggi con delle variabili intermedie così mi è più chiaro che cosa sto facendo in ogni passaggio, posso anche vederlo in, de in modalità debug, posso aggiungere delle print per vedere e verificare cosa sta succedendo um, l'altra operazione che si può fare sulle stringhe e andare ad analizzarle perché finora le due operazioni che abbiamo visto sulle stringhe vabbè, a parte la lunghezza le due operazioni che abbiamo visto sono le concateno, quindi le faccio crescere le aggiungo, oppure le moltiplico che è un altro modo di concatenare ma non mi sono mai chiesto cosa c'è dentro una stringa ok? allora c'è tutta una serie di diciamo così eh, operatori che sono basati sul parentesi quadre per andare a andare a leggere i singoli caratteri di una stringa caratteri o, o gruppi di caratteri o sequenze questo è un argomento che ci porterebbe via più tempo di quello che abbiamo adesso e quindi direi di, poter, di rimandarlo no? al lunedì prossimo quindi vi ricordo oggi alle 16 all'aib 1 e domani nei due turni all'aib 1 2B, col testo esercizio che vi abbiamo proposto. Grazie.